17 novembre 1989. A Praga una manifestazione pacifica di studenti viene repressa dalla polizia ha inizio la rivoluzione di velluto che porterà al crollo del regime comunista in Cecoslovacchia.